oh, i casi giurisprudenziali, qua iniziamo a divertirci giusto una, una carrellata il David con il Mitra, il primo, quello più noto è questo Ministero, Ministero della Cultura ehm, contro Armalite che è una società americana che produce armi e ha fatto questa cosa a Work of Art il, il fucile AR50A1 è un modello che, che producono loro e per far vedere che è un'opera d'arte, cosa fa, lo mette in mano al David di Michelangelo con uno che lo guarda sotto e dice, ah, sei bello, no? Questa è la, è la fotografia, lascio ai, ai nostri studenti valutare la, come dire, il gusto e, e la bellezza del, del messaggio pubblicitario, io non sono del settore. Però cosa succede? Che il Ministero non fa neanche causa, perché? Perché appena vista la campagna Esce un tweet di Franceschini all'epoca ministro, 2014, l'immagine pubblicitaria del Davide Armato offende e viola la legge, agiremo contro l'azienda americana che deve ritirare subito la campagna. Si muovono probabilmente a livello diplomatico, l'azienda americana non vuole scocciature con il governo italiano, la settimana successiva sparisce la campagna, cioè non si trovano più tracce se non come, dire, come, storia, come pezzo di storia. E quindi non abbiamo una sentenza. Io l'ho messo come caso giurisprudenziale, ma non è un vero caso giurisprudenziale, perché non abbiamo la decisione del giudice. E tanti ne sono finiti così. eh. Cioè, nel senso, questo è quello noto. Chissà quanti sono finiti così e noi, e noi non li conosciamo. Capite? Non sono arrivati in giudizio. Non solo quando, quando fai, e te lo dico da avvocato, quando chiudi una questione che magari può essere a livello di immagine un po' fastidiosa, la chiudi sempre con una causa di riservatezza. Quindi tutte e due le parti dicono ritiriamo tutto e ci impegniamo a non dire un cacchio in giro, a non far sapere la cosa. E quindi tu non lo saprai mai davvero. Questa invece è arrivata a sentenza o in realtà a eh, ordinanza, che è una cosa diversa. Comunque è andata di fronte a un giudice. È MIBACT contro Visit Today, sempre qua a Firenze. L'agenzia Viaggi Vi Visit, scusate lì sono, ecco vedi l'errore trovato, Visit Today proponeva tour a Firenze utilizzando senza la previa, eh, autorizzazione non solo faceva una cosa un po' più faceva dei biglietti che erano dei, dei, dei biglietti non originali dei saltacoda erano e metteva la usava la foto del saltacoda per la galleria dell'accademia usando l'immagine del David quindi non solo promozione ma c'era anche un po' Insomma, sem faceva sembrare che fossero dei biglietti che venivano davvero dalla no? Vabbè. Ehm... comunque Vanno di fronte al giudice, il ministero agisce eh, e ottiene un'ordinanza che stabilisce l'immediato ritiro del, del, dal mercato di tutto il materiale pubblicitario diffuso indebitamente e condanna l'agenzia a pubblicare il testo dell'ordinanza su tre diversi quotidiani a diffusione nazionale e tre periodici scelti dalla Galleria dell'Accademia, oltre che sul sito web della, della, della società, dell'agenzia privata. E la condanna inoltre al pagamento di una penale pari a Euro 2000 per ogni giorno di ritardo nelle temperanza. Questo succede sempre nei provvedimenti cautelari, poi non li paghi davvero, nel senso che se tu ti muovi velocemente, non fai passare giorni, eh, non, non paghi le penali. Se no il giudice stabilisce a priori che per ogni giorno di ritardo c'è già una quantificazione del danno. Se sei in ritardo, sì, non solo, ma poi hai pagato anche. Non hanno pagato nulla alle Gallerie dell'Accademia, però hanno pagato i quotidiani. Cioè, se tu devi pagare Corriere della Sera, Sole 24 Ore. E, che ne so, quotidiano nazionale, ti dà una bella, sì, magari è un trafilettino nella zona dove c'è, però insomma ti fanno pagare, sì, indubbiamente. Però ecco, questo è diventato un po' una pietra miliare, è diventato un po' il nostro primo caso giurisprudenziale basato su quelle norme. Il secondo è Teatro Massimo di Palermo contro eh, Banca Popolare del Mezzogiorno, in realtà più propriamente la fondazione Teatro Massimo, che è l'ente che tutela il bene. Eh, qua immagine tratta da Commons con citazione. Eh, cosa faceva? La banca ha fatto del materiale pubblicitario utilizzando per simboleggiare il centro di, di Palermo. Era la città al centro, mi sembra, il titolo della campagna. C'era il, il teatro massimo. Eh, la fondazione agisce eh, di fronte al Tribunale di Palermo. Tiene una sentenza, qua, in sentenza quindi va a come dire. Completamento del, del, del percorso giurisprudenziale con eh, una, una sentenza quindi nominata in nome del popolo italiano pronunciata in nome del popolo italiano con riconoscimento di un danno patrimoniale quantificandolo in poco meno di 5.000 euro perché in teoria doveva essere di più però come riferimento avevano il, il famoso tariffario del 94 che aveva delle cose in lire trasformate in euro quindi non aggiornato l'altro è anche qua vicino diciamo qua in Toscana, è di quest'anno, febbraio del 2022. Ministero della Cultura contro studi d'arte Cave Michelangelo, non so se lo conoscete, è un, una società privata, un SRL, che realizza eh, riproduzioni di pregio in marmo di Carrara, fatte da scultori che si, come dire, si addestrano lì presso i loro studi d'arte, e se tu vuoi a casa tua un piccolo Davide Michelangelo fatto in marmo di Carrara, non so quanto costi, no, te lo, te lo ordini te lo fanno. Cosa fanno loro? No, è un rifacimento, però attenzione. Sì, sì, ci sono scultori che lo fanno. Sì, sì, sì. sì, eh, No, la cosa che fa ridere è che loro sul loro sito promuovono il loro materiale. Il ministero dice, no, però la gente dopo pensa che quelli siano foto del David Vero. E quindi, in teoria, stai comunque sfruttando l'immagine del bene. No, no, leggete cosa dice. L'utilizzo dell'immagine del Davide sul sito di un'impresa commerciale, idoneo a svelire l'immagine del bene culturale, facendolo scadere ad elemento distintivo della qualità dell'impresa, che attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere, se fatto, libero, utilizzo, lecito o tollerato. Infatti, ti ricordi che ti ho detto, invitiamo quello là della... Di vabbè... Beh, allora, qua siamo un po' fuori dall'ambito delle riproduzioni, come le intendiamo noi, però sì, perché loro fanno le foto ai loro prodotti. Ehm, infatti, qua lo dico, questa è una sentenza, è, una, è in realtà un'ordinanza, non è una sentenza, è un'ordinanza, perché è importante? Perché fa un passo avanti, cioè interpreta le norme e, e le, le fa, le, parla effettivamente di una sorta di diritto d'immagine, perché se tu. Se non puoi neanche diffondere le foto fatte alle tue riproduzioni di marmo allora non è un problema di riproduzione del bene culturale ma proprio dell'immagine del bene culturale e quindi è un diritto d'immagine che a me piace tantissimo perché allora vuol dire che è un diritto connesso allora vuol dire che è contrario alla direttiva europea cioè roba, questo giudice è un genio assoluto non so se l'ha fatto consapevolmente però se abilitiamo questa, questa interpretazione che questo diritto articolo 107-108 e è un diritto d'immagine allora è un diritto connesso, allora è contrario alla direttiva europea. E quindi gli avvocati dovrebbero, gli passo questa, questa dritta, <ride> dovrebbero fare appello e sollevare la questione di fronte, cioè il, il, il, il conflitto tra norme. Vabbè. Eh, arriva questo, è più recente, non si sa ancora come andrà, infatti lo metto in questo capitolo, ma boh porterà sentenza o finirà come è finita quella là che si mettono d'accordo tra di loro firmano un accordo di, di, di non divulgazione di, di, di segretezza e noi non sappiamo bene se Uffizi e Jean Paul Gaultier si sono accordati o semplicemente uno dei due ha mollato l'osso, oppure boh, io voglio vedere, magari Jean Paul Gaultier dice no, io tiro dritto, fatemi causa, vediamo cosa succede non lo so però siamo qua, la nota casa di moda lancia una linea di vestiti su cui sono stampati alcuni grandi classici della storia dell'arte non è l'unico, Botticelli, ce ne sono tanti altri modelli Possiamo discutere in una scuola come questa se sia una, una linea bella, di, di buon gusto, di cattivo gusto, una pacchianata, non lo so, non sono un esperto di moda, però hanno lanciato sicuramente una provocazione interessante, quasi più interessante di questa. questa dopo è la perla finale. Le gallerie, le gallerie degli uffizi e il Ministero Cultura hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà e quindi non sappiamo bene come andrà a finire, è questione di poche, poche settimane. credo. E poi c'è quello che stavo anticipando prima. Il caso degli art influencer, adesso si è parlato molto di questo uh, Roberto Celestri, bravissimo, eh, l'ho visto, fa dei, dei video, delle foto molto belle, ma io ne seguo anche più, alcuni minori. Su TikTok, dove invito il direttore Fumelli a, a unirsi, a... c'è uno bravo, TikTok ad esempio parla di delle, so, tipo, scorci di Roma non famosi, o scorci di Torino, cose da fare culturali a Torino, che è una città che secondo me è bellissima ma sottovalutata a livello turistico. E quindi io li seguo, però effettivamente il dubbio che questi qua ogni tanto incrocino il diritto a 107-108 beni culturali, un po' mi viene, perché è gente che ha 500.000 follower. 500.000 follower inizia a guadagnare qualcosa, o no? Oppure vale solo, se, se, se ti chiamano in un modo, Cioè, che poi il discorso dell'art influence no, ci fa pensare a Ferragni, che è andata a fare, a fare la, la, come dire, la comparsata, e Stretta di Mano, che, che piacere avere la Ferragni, No, il direttore che la, la ospitava e dire, ah che bello, grazie che tu ehm, stai dando lusto al nostro museo e lo fai diventare noto anche, anche presso i giovani no? il discorso è tutto quello poi altre che fanno un mestiere più o meno simile sono andate hanno fatto una cosa un po' diversa che non ce l'ho messa perché mi sono contenuto però insomma altre influenze sono andate e si sono, prestate, si sono presentate diciamo, in abbigliamento non proprio consono al museo eh, Ok, possiamo discutere sull'abbigliamento. Ma non è che hanno fatto una cosa. Esatto, hanno fatto la stessa cosa, con la differenza è che o una sì e, un... e le altre no. Cioè, e, e, e lì torniamo al discorso della discrezionalità che dicevo prima: del perché una da lustro e l'altra in, in, in fanga? Sì, ripeto, lì avevano fatto quella cosa lì provocatoria di mettersi a seno quasi nudo o vesti, con vestiti un po' così. Eh, però. Se non, se non avessero fatto quella cosa allora loro non andavano bene la Ferragni sì cioè andiamo su un piano che è quello morale su cui è difficile che un dirigente pubblico possa esprimersi perché un conto è se si esprime no, il parroco o il vescovo o, o, o il predicatore eh? un conto è se si esprime un funzionario pubblico e dire questa cosa qui sì questa cosa qui no perché è contraria a una morale è, un, è veramente un terreno scivoloso comunque Lascio aperto il dubbio sugli art influencer, perché è promozione oppure uso commerciale? È valorizzazione in che senso? Vi ricordate quella norma che diceva se lo fai per promozione e divulgazione allora sì, però se uso, deve essere comunque uso non commerciale a uso non di lucro. E se uno ha un milione e mezzo di follower, dimmi che quella roba lì non è a scopo di lucro, dai, siamo, siamo onesti. Quindi boh.